L'altro fronte abbiamo visto schierati molti elementi noti per la militanza della nostra Superlega, De Roo, Beres, Van De Vo, Corde, Rolls e Aux e a partita in corso pure Leicat. Il primo set ha visto entrambe le formazioni lottare a lungo per piazzare la fuga decisiva. Ci è riuscito il Belgio nel finale del parziale perché ha saputo, ricevere bene.